Ciao a tutti, oggi prepareremo i tartufini al limone, il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono wafer alla vaniglia, ricotta di pecora o formaggio spalmabile, zucchero, scorza di limone e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone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 E la ricotta. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 3. Il composto è pronto Adesso mescoleremo in un piattino lo zucchero semolato e la scorza di limone che è rimasta. Con un cucchiaino prendiamo una parte del composto e andiamo a formare le praline. Passiamole sopra. posizioniamo all'interno di un pirottino e continuiamo così per tutto il resto del composto tartufini al limone grazie e alla prossima ricetta